ciao a tutti e benvenuti in questo tutorial vediamo come installare ClassPoint. dopo aver effettuato il download clicchiamo sul file eseguibile class point setup e dopo aver accettato i termini e le condizioni il programma avvierà il setup durante il setup basterà aspettare qualche momento alla fine del quale, dopo essersi concluso, troveremo l'applicazione all'interno di PowerPoint. Su PowerPoint poi potremo vedere le varie opzioni in base alle nostre necessità e alle nostre preferenze o esigenze. Basterà quindi loggarsi col nome utente e la password scelti al momento della registrazione sul sito e vedremo funzionare l'applicazione per questo tutorial è tutto auguro come sempre a ognuno di voi buon lavoro